Signori, quale occasione migliore per tornare se non quella della nuova season di Fortnite nel capitolo 3? Ricordo di iscrivervi, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno sul canale, tra cui anche la 50 partite di fila in arena. E vi ricordo anche di seguirmi sul mio secondo canale, Porto dove porto vlog settimanali e roba di università della mia vita. E niente, andiamo in game. Siamo di fronte alla schermata della nuova season di Fortnite. Iniziamo. C'è la fila? Devo aspettare 40 secondi? E la prima cosa che farei è comprare Battle Pass così direttamente. Sì, sì, va bene, vai, compra Shoppiamo, gira la striscia la carta Come si dice, vai, vai, sì, sì, sì Facciamo un po' di zero build solo Per vedere un po' cosa c'è in, in questa nuova season Ok, ci sono tante zone nuove Eh, buttiamoci in una nuova, dai Non voglio buttarmi assolutamente già tilted Tanto lo farò nei prossimi game, quindi per ora facciamo finta di non buttarci a Tilted. Che figata però. Questo screenshot potrebbe già essere una bella miniatura per il video, anche se vabbè c'è la mia cam, quindi in realtà no. Allora, uh, vediamo un attimo che cavolo ci sta qua. Che tanto ci siamo buttati? No, vabbè in realtà sulla zona e sento già un nemico alle mie spalle. Il rayetta. Hanno aumentato il campo visivo Sbaglio Oh ne ho rimesso quella silenziata Vabbè, io non so niente di questa season Quindi verrò scandalizzato da qualunque cosa Probabilmente già da cose che sono state aggiunte Che ne so a metà della scorsa Sicuramente Ok sono estremamente confuso Questa cosa si può utilizzare in maniere particolari Figata Vabbè è un oggetto palesemente stagionale però Sì vabbè ma questo è il cheat fra Ah, però dopo un po' mi si leva giustamente. Ok, un effetto limitato. Beh, ci mancherebbe. Chissà se questi danno legno oppure no. Lo posso vedere, no? Eh, eh no. Dalla no build, no. Ok, la zona principale è questa. Un po' come di Pyramid: ha ah, la stessa un po' conformazione. Solo che lì c'era qualcosa di molto dinamico che tu potevi fare. Cosa? Cosa? Cosa sto vedendo esattamente? Che ci sono dei lupi? Morto, poverino. Ok. Ci sono del. Oh, c'è il boss! C'è il boss! Quello è un boss. Ciao, ciao! Ciao, ciao ciao ciao! Mi ha lasciato stare, no? Suppongo di sì. Guarda, com'è inquietante! Chissà cosa ti troppa? Lo vorrei sapere, ma. Forse sarà un problema di un fortuna di gamer del futuro. Questa zona mi inquieta tantissimo. Evo Evochrom, questo come spara? Carino. Aiuto, ho sentito il boss che mi ha visto. Spero di no. Ma io quasi quasi proverei a fightarlo. Ah, che arma? Ma che gli hai preso? Ma è impazzito. Ok, ora è se... si teletrasporta anche questo. Ma perché si teletrasportano tutti i boss? È una cosa che non sopporto. Muori! Grazie. Dove mi dà il fucile? Epico. Cioè, leggendario, scusate. Uh, l'ho fatto male o l'ho fatto male? Ok, mi è andata bene. No, da dietro non vale Mi sono visto un po' meglio gli update dell'ultima season Con le note patch e tutta la roba che hanno aggiunto Ed effettivamente l'oggetto che ti permette di um, diventare cromo Questo materiale che abbiamo visto in tutta la mappa È tipo la cosa più OP sulla faccia della terra Ti permette di attraversare i muri E c'è il doppio salto Sì, vabbè, ma questa cosa è proprio... Fra. Questo è un fucile a pompa cromo? Va bene, ce lo teniamo la cosa figa dei fucili cromo è che più spari e più la loro rarità aumenta Più danni fai nel particolare, non più spari mm, Questo fucile lo devo capire meglio però, eh. che mi sembra che non abbia fatto quasi danno Vedete in basso, sotto la scritta dello shotgun, sta proprio la percentuale di avanzamento di rarità Una cosa veramente veramente molto figa questa Il bro è un po' preso Attenzione che qui stava il boss Era morto, no? È morto, è morto, è morto Non mi fare danno, grazie Allora, prendo il suo fucile cromo Prendo queste E apposto così, ciao Comunque i muri di cromo sono questi Ad esempio, tutta questa struttura in cromo E come potete vedere vi fa un effetto come se poteste passare Scattando, potete andare attraverso Io stavo cadendo qui però, ok allora, sono diventato in cromo. Quindi ora ricordiamoci anche che il tornado vi permette di diventare in cromo. E questa è un'ottima notizia, specialmente se bisogna planare. Aiuta molto. Dovrebbe starci qualcuno tipo là. Da dove? Ah, da sopra. Ma che che, che ma che arma è ormai sta roba? Ma è una cosa mega P Ma me l'ha bruciato il tipo, fammi via la corona. Ma me l'ha bruciato il tipo? Ma è un joke! Io pensavo che tra l'altro i proiettili mi passassero attraverso. Non mi passano attraverso, ragazzi. Avevo capito male io Mamma mia Mi stanno venendo a prendere Come cromo riprendi anche la vita Guardate in basso a sinistra Vabbè raga questo è l'oggetto della vita sta roba Cioè veramente non, non ha un minimo di senso Cioè sta, sta roba è veramente fuori da ogni logica Umana È troppo P e ora posso anche evolvere l'arma, ragazzi E passa ora ad epica Figo, figo, figo Ma cosa? Cosa? Però sto camminando troppo Ah, eccolo Ok, è andato Sono morto, sono morto, GG, GG Peccato, è stato molto bravo con la mira questo tipo. Sto letteralmente lendando nella stanza del boss Ciao Potrebbe essere non una, non una grande idea, ecco uh, Questa è acqua, vero? Ok Stavo già spezzando le cosce Oddio, santissimo Mi ha fatto 17 col pompa, quindi era lontano Però non ho capito quanto lontano Nel dubbio me ne sono andato, ho fatto vabbè, ciao Vabbè, poverino questo è uno dei problemi principali del cromo Se sei bloccato nel muro sei out bro Sei letteralmente out Mamma mia Mamma mia via via da qua subito Non ci voglio stare Aspetta non, non ha senso farmi le bende Un attimo dovrebbe starci Qualche canna da pesca qua attorno no serio Se mi avesse eliminato mi sarei messo a ridere Ma così forte ma così forte Sento solo tanti rumori qua in mezzo che non mi fanno capire niente Tra la canzoncina inquietante che c'è Tutte le volte che mi avvicino a un muro E sento, non lo so, gli alieni di Predator Che mi stanno venendo a prendere Cioè Godo oh, oh no Questi sono ancora vivi Vabbè intanto mi faccio questo Che male non mi fa Poi devo riprendermi il mio fucile a pompa Ok E poi vado a prendere la sua arma leggendaria Ok dai mi sembra una buona scelta che abbiamo fatto a livello di mosse Siamo stati diligenti in questo caso Ok sulla posizione di tutti sta uno lì e il compare che ha appena droppato la corona E poi ce ne sta uno qui sopra invece che all'high ground E quello è sicuramente il più pericoloso Che ha spostato la zona di high ground si è messo in safe Ok l'ultimo so dov'è Mamma mia ragazzi Ce l'ho Ce l'ho mm. C'ho un solo colpo Mamma mia in volo Godo Godo Clappato GG Prima vittoria tra l'altro Anche di questa season In solo Bella Devo dire questa season è molto carina La questione del cromo è veramente figa da approfondire Vi ricordo di lasciare un like E di iscrivervi Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video Come le 50 partite di Pila in Arena E ci becchiamo alla prossima